E quindi ragazzi è vero, passano gli anni, la guerra dei volumi si fa sempre più forte, i plugin si aggiornano, le tecniche pure. Andiamo a vedere nel 2020 come affrontare un master di un pezzo rap, trap, pop. Voglio essere più versatile e universale possibile. Ok, la prima domanda che mi viene fatta è... Come entri in un master? Con che volume? Diciamo che è diciamo, il punto di partenza, pensando alla catena. Volume, controlli, modifiche, effetti, ragionamento. Si aumentano i volumi, si stampa. Allora, io entro dal mix tra i meno 13 e i meno 10, più o meno, ok? Dove ci sono più voci cerco di rimanere intorno alle meno 10. Per forza di cose aumenterò il volume, se no sentirete questo video molto basso. Man mano che andremo avanti, abbassiamo di conseguenza. Allora. Cos'è per me il mastering? Perché è quello che bisogna capire Prima di eh, andare A lavorare su Il mastering per me è Rendere il suono più simile Possibile a quello che abbiamo sul commercio Sia a livello di volume Vero, ma anche a livello di immagine stereo Pulizia E ehm, frequenze Frequenze vale a dire che Se i suoni che ho sono acidi Rispetto al mercato vado a pulire le zone alte Viceversa se è un suono troppo basso. Inoltre vado a sistemare anche quello che è la dinamica del pezzo. Se è un pezzo troppo molleggiato e deve essere in realtà lineare, vado a lavorare con i compressori. Uguale viceversa, se è un pezzo pop che mi deve dare ritmo e lo sento piatto, ho bisogno di dare quell'attitudine in mastering, ok? Ad esempio, questo suono qua lo sento un po' piatto, però quando andremo a lavorare con i compressori capirò, dando più attacco o meno attacco, più veloce, più lento, di cosa necessito. Partiamo dal primo punto, che è sempre la pulizia. Laddove io non sento, voglio pulire, perché laddove io non sento e c'è suono, dà comunque spazio nella mia ampolla, Piena di liquidi, ok? Il mastering è un po' come una scatola, te la raccontano, che va riempita, ok? Non, non puoi lasciarla piena d'aria, perché c'è tutta una serie quantitativa di elementi che non entra. Quindi l'aria dobbiamo toglierla. Posso giocare col c***o? Per fortuna sono solo, non voglio nessuno, odio sovrastuono, sbatto la testa contro il muro. Crata, non so a te, sono un teatrante nel far west, la gallina più in gamba di te. Questa carovana trasporta una cara schiava, sa che stare alla sua bara. Ti vedo assente Ai tuoi cari manderemo una presente Adesso è un banchetto per un verme Se scherzi col fuoco non ti bruci Torni a luce spente E qua paura del buio yeah. È quasi impercettibile Ma si sente già che è un pochino più asciutta Un pochino più ritirata Ok. Mastering per me è anche Fare più ascolti Capire il mio suono Se suona bene in mono In altre casse Quindi switcherò L'ascolto intanto dalle HS7 che mi fanno sentire il suono molto medio, alle M Audio BX5 che mi danno una risposta medio bassa per i rimbombi. Posso giocare col Per fortuna sono solo, non voglio nessuno, sbatto la testa contro il muro. Tento che ho una frequenza da pulire. Posso giocare col co? Oh. Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Io frastuono, sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa, un po' puro. Sento di avere un dono, porta alla morte di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. Cioè... Lo voglio fare in maniera dinamica. Per non tagliare di netto questa frequenza del kick. Posso giocare col co? Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Odio soffrastuono, sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa un po' guru. Sento di avere un dono, porta alla morte. E anche più avanti c'è una risposta della voce che non mi interessa. Posso giocare col cuore? Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Odio sovrastuono, sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa, un po' duro. Sento di avere un dono, porta alla morte di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. C'è puzza di odio per la morte. Se non so Ritorno sulle HS7. Posso giocare col che, per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Non mi voglio abituare troppo a un altro suono, perché poi, tornando indietro, sento qualcosa che non mi va bene e correggo. Torno di là, sento qualcosa che non va bene e correggo. Voglio essere lineare. Posso giocare col che? Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Io sofrastuono, sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa un po' puro. Ok, adesso che so che non vado a enfatizzare frequenze indesiderate, vado subito a mettere sopra un nastro che mi crea, la, mi simula una versione analogica di tutto questo, è come se io entrassi in una macchina analogica e poi ristampassi tutto fuori, ok? Questo è più che a livello tecnico è più un trick per dare con il nastro un po' di saturazione, un po' di armoniche dove non le abbiamo, in questo caso, per questo pezzo, preferisco mettere su un, uh, un nastro della T-Rex eh, versione 5, il nuovo, che è un Tape Machine 24, perché mi crea delle armoniche sulle alte molto interessanti. Generalmente lavoro tenendo la velocità più bassa, però per questo caso va bene così. Posso giocare col caleo Per fortuna sono solo, non voglio nessuno Odio sovrastuono, sbatto la testa contro il muro Cerco l'oro come cerca la casa un po' duro, sento di avere un dono, porta la morte di sicuro, tratto la vita con cinque parti di me. Qui ci qu sono vari preset, ma mi accontento effettivamente di quello base. Posso giocare col club, per fortuna sono solo, non voglio nessuno Ok, da qua iniziamo un percorso di compressione e ehm, equalizzazione artistica. Come compressione per molti anni ho utilizzato il bus compressor della Waves, dell'SSL, però ultimamente uso il Manley dell'Universal Audio perché è fenomenale secondo me sul mastering, fa un ottimo lavoro e qui c'è da capire che tipo di movimento vogliamo dare a questo pezzo. Posso giocare col c***o? Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Odio su sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa un po' duro. Sento di avere un dono, porta la morte di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. C'è puzza di odio per la morte, sono un sommelier. Questa per fortuna non mi aggrada, non so a te. Sono un teatrante nel far west. La gallina più in gambe di te. Questa carovana trasporta una cara schiava. Sa che stare alla sua bara? Parla dell'amore, è una puttana. Ho gli occhi sull'amore, si è sentita strana perché. L'output compensa, quindi voglio una roba né veloce né lenta alla fine. Eh, se fosse veloce, tutti i transienti di attacco delle consonanti, del kick, cioè si crea una colla troppo uniforme per un pezzo con così tante consonanti. Quindi voglio andare a creare con un massimo di compressione di 2-3 eh, un movimento subito dopo sulle code, Ok. Posso giocare col c***o? Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Oddio, sovrastuono, sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa un po' duro. Sento di avere un dono, porta alla morte di sicuro. La voce prende un ruolo più importante con questo compressore qua. Dopodiché, vado a mettere un 1A per controllare appunto come altalena le bassissime e le altissime, e anche qua farò uno switch sulle altre casse, così da capire se sto dando troppe basse con le BX-5. Posso giocare col K. Per, so per fortuna sono solo, non voglio nessuno, odio sovraspono, sbatto la testa contro il muro, cerco l'oro come cerca la casa un po' duro, sento di avere un dono, porta la morte di sicuro.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 Posso giocare col c ⁇ Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Odio sovrastuono, sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa un po' dura. Sento di avere un dono, porta alla morte di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. C'è cioè, puzza di odio per la morte. Sono un sommelier. Questa per fortuna non mi aggrada... Con le Bix sento un suono molto fastidioso sul Kick che andrò a pulire in, questo, in questa fase qua. Mettendo su un Bix e... Oltre a quello voglio dare un po' di apertura stereo sulle alte frequenze e correggere un pochino le imperfezioni della voce in fase di mix. Torno sull'ascolto delle basse. Cerca la casa un favore. Sento di avere un dono, porta la morte di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. C'è cioè puzza di odio per la morte, sono un sommelier. Questa per fortuna non mi aggrada. Non so a te, sono un diatrante nel far west. La gallina più in gambe di te. Questa carovana trasporta una cara schiava. Sa che stare. Nara, la sua para parla dell'amore, è una puttana. Ha posato gli occhi sull'amore, si è sentita strana. Perché sa che c***o è un brazzo E lui non l'ha pagata. Cinturone una winchester. Ti vedo assente. Ai tuoi cari manderemo una presente. Adesso è un banchetto per un verme. Se scherzi col fuoco, non ti bruci, torni a luce spente. E qua ho paura del buio, yeah. Per quanto riguarda il mono, mi è rimasto questo vizio: di tagliare dalle 180 in giù e mettere tutto mono. Posso giocare col c***o? Sicuro. E oh, puzza di no, odio. Per fortuna non mi aggrappa. Oh, la gallina prendiamo per i giapponesi. La porta è La porta oh, no, è La porta è La porta è La è è macchina. La porta è macchina. La è macchina. La porta è Preferisco alzare le altissime piuttosto che le acide, perché non mi piacciono in questo pezzo. Se ci fosse stata una chitarra, avrei gradito di più tirar su in questa zona. Posso giocare col club? Per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Odio sovrastuono sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come cerca la casa un po' duro. Sento di avere un dono, porta alla morte di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. C'è cioè di odio per la morte. Sono un so. Quindi sostanzialmente se sentivo il pezzo a punta. Adesso lo sto sentendo bello spalmato su, su tutto. Diciamo che ogni strumento, inclusa la voce, ha preso il suo spazio e la sua giusta direzione. Ok? Posso giocare col cuore. Per fortuna, sono solo non Arrivato a questo punto. Metto un eh, Multibanda. Per Capire se le basse possono essere corrette ancora di più. Posso giocare col cuore. <susurra> per fortuna sono solo, non voglio nessuno. Adesso suono, fatto la porta contro il muro. Cerco d'oro come cerca l'acqua, tanto cura. Sempre piano. Per un dono porta alla morte, di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. C'è pulsa di odio per la morte. sono un so Questa per fortuna non mi aggrada. Non so a te, sono un teatrante nel far west, la gallina. Più in gara. In questo caso mi perde. Presenza la voce, quindi evito di metterlo. Porto leggermente quindi in clip il suono, il tutto, per poi andare nel limiter, ok? Perché arrivati a questo punto sono soddisfatto del mio lavoro, dobbiamo solamente concluderlo, quindi diciamo alzare i volumi a seconda del mercato, di quello che ti richiede e quindi quanto è giusto alzare i volumi? C'è anche questo discorso qua da fare. I volumi, ormai c'è questa leggenda metropolitana che si tirano su fino a meno 13, perché un tempo era effettivamente così. Quando io rispondo ai ragazzi che mi chiedono in, con quanto esci in mastering e vado a rispondere meno 8, mi prendono per pazzo. Però allo stesso momento, poi, quando ascoltano il loro mix, ascoltano il mix di una persona che è sotto etichetta, famosa, o comunque che rispetta le leggi di mercato, viene fuori il fatto che sì, effettivamente, il suono mio, meno 13, è molto più basso rispetto alla media. Ragazzi, cioè, non date ascolto ai numeri, perché si ascolta con le orecchie sostanzialmente, quindi se vi dicono una cosa che non rispecchia la realtà, voi dovete comunque andare a incontrare la realtà e non ai dati statistici, ok?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 gli occhi, si è strana, sa che tutto un... Voglio mettere prima del clip. Un, un EPA 2500 Per non forzare troppo. Lo uso solamente per tirare sui volumi.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 chi sull'amore si è sentita strana perché sa che tutto è un prezzo e lui non l'ha pagata. Nel cinturone una Winchester, ti vedo assente, Ai tuoi cari manderemo una presente. Adesso è un banchetto per un verme, se scherzi col fuoco non ti bruci, torni a luci spente e qua paura del buio. Non mi interessa se il um, se il kick va un po' in saturazione, perché comunque sia per questo genere me lo posso permettere.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 Ok, e a questo punto io direi che ci siamo, siamo arrivati. Adesso facciamo un ascolto con e senza mastering e vediamo qual è la differenza. Posso giocare per fortuna sono solo, non voglio nessuno, soffrastuono, sbatto la testa contro il muro. Cerco l'oro come Perca la casa un po' puro. Sento di avere un dono, porta alla morte di sicuro. Tratto la vita con cinque parti di me. C'è cioè puzza di odio per la morte. Se non so merier, questa per fortuna. Non Sentite mi... che sono rimasto in ogni caso fedele al mix, al punto di partenza. Non è che quando. Allora, generalmente si chiede un mastering e si pensa: ok, questo è il mix, suona bene, chissà cosa diventerà. Diventa quello sentito bene sostanzialmente ok come quando registri e dici chissà come viene col mix viene quello che hai registrato sentito bene a volte a a avete l'idea di ok sì vabbè quello che è ma tanto poi si manda il mix e tutto si sistema si sistema la, la tecnica il, il sentirsi ok però un buon mastering deriva da una buona registrazione, dà una buona scelta di strumenti, di suoni quando si crea il beat, si compone. Non è che te componi con un kick che suona male, vabbè, tanto poi lo aggiusta in mix. No, scegli un kick che non cozza col, col basso. Scegli un basso che se hai un ragazzo che ha la voce bassa non gli dia fastidio, ok? Magari un basso prepotente sulle medio-alte. Nella musica c'è una scelta di insieme da fare dall'inizio alla fine. Perché il problema più grande vostro quando vi consegnate pezzi è non è non far caso ma non so fare mastering. È non far caso che non so pensare. Fate pezzo pezzo. Se un beat suona già bene senza metterci le mani avete fatto il lavoro giusto. Se un pezzo registrato suona già bene senza averlo mixato avete fatto il lavoro giusto. Da lì ovviamente ne, ne ritraete che in mastering lavorate meno. Fate meno accortezze Il pezzo comunque suona meglio Ok? Se no dovete fare 30.000 cose E ricordatevi che un plugin è come una medicina Fa bene una cosa ma ne rovina un'altra Quindi Detto questo ragazzi io vi saluto Vi lascio al prossimo video Se vi è piaciuto il video Naturalmente mi invito a iscrivervi Che siamo quasi arrivati a 5.000 E la cosa mi fa super piacere Manda questo video a un tuo amico Se lavora in un home recording E io vi auguro una buona musica Alla prossima ragazzi Posso giocare col cu oh. Per fortuna sono solo, non voglio nessuno Odio sofrastuono Sbatto la testa contro il muro